Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi. Eh, faremo insieme un, un fiore con eh, delle bussine di tè usate. Così facciamo un po' di riciclo che non guasta mai e, e vedrete che vengono dei fiori veramente carini, eh, sono semplicissimi da fare e, e sono secondo me molto molto carini da utilizzare se si vogliono abbellire. Eh, delle tag, dei junk journal oppure degli album un po' vintage vengono veramente carini eh, dunque quello che faccio lo faccio con una semplice bustina così poi si può fare anche con più bustine vengono ancora più corposi ma visto che io lo voglio fare piccolino utilizzerò solo una bustina io le ho preparate già un po' perché adesso praticamente ho costretto al mattino dopo la colazione, che io non, non faccio colazione con il tè, ma, ne, ma nella mia famiglia, mio marito sì e praticamente invece di buttare la bustina, la mette fuori ad asciugare, così io mi faccio la mia scorta e, e, e ricicliamo un po' queste bustine, che sono molto carine, perché hanno questo effetto vintage, non bisogna sporcarle con il caffè solubile piuttosto che con che in un altro modo ma il colore è già perfetto sono molto molto belle e anche la consistenza devo dire che è veramente carina quindi cosa faccio prendo la mia la mia bustina e la piego così la piego a metà ok la piego esattamente tre volte di nuovo a metà e di nuovo a metà così abbiamo pochissimo spreco ok ora prendiamo un riferimento vediamo se questo va bene, si sì, va bene, di un cerchio, utilizzate quello che, quello che avete e andiamo a segnare dove andremo a tagliare, così, ok? Ora andiamo a segnarci il centro del nostro cerchio, Ok, adesso che ho segnato il centro del mio cerchio, cosa faccio? Prendo un fermacampione, campione, eccolo qua, così, il mio punteruolo vado a bucare dove ho segnato, inserisco il mio fermo campione, e adesso con io utilizzo la forbice seghettata perché ce l'ho volendo potete utilizzare anche la forbice normale e dare voi un pochino di movimento vado a ritagliare il mio cerchio così ok e siamo in questa situazione ora non devo fare nient'altro che aprire uno alla volta i fogliettini di filtro qua, di filtro del tè. E li vado bene a premere al centro, in questo modo. Lo facciamo per tutti, per tutti i fogli. Quello vi dicevo che, più bustine utilizzate, più verrà corposo il fiore perché avrete più strati. Considerate che quello che stiamo facendo adesso è semplicemente una bustina, e viene già, vi assicuro, che viene già carino. Volendo, li potete fare più grandi. Quindi, non lo piegate in quattro come ho fatto io, lo piegate solo in tre e magari mettete due fogli, mettete due, due bustine, così vi viene della consistenza giusta ora qui dove ho tagliato ero proprio sul bordino non ha tagliato bene bene ma non importa lo devo io staccare ogni volta così perché sennò si strappa ok faccio attenzione lo taglio cioè lo, lo rompo ci siamo quasi eh ci sono solo più tre stratini, ok così ora la forbice seghettata gli ha dato un po di movimento sulla punta che è molto carina sulle punte così un po non è fondamentale ma viene più carino prendiamo l'ultimo e lo chiudiamo in questo modo qui praticamente abbiamo tutto il nostro fiorellino compresso ora prendolo di nuovo si fa decisamente più in fretta in questo modo qui lo riallarghiamo i nostri petali eccoci così andiamo a scovare il nostro fermacampioni che è al centro potremmo anche lasciarlo scoperto eh però eccolo qua vedete è bello anche da è bello anche che si veda come preferite e guardate un po questo è il nostro finito vi assicuro che la consistenza è bellissima sono, sono leggerissimi quindi veramente li potete incollare dove, dove volete e hanno un effetto bellissimo ora vi faccio vedere quelli che ho già fatto per esempio questo è più grande perché l'ho fatto piegandolo solo in tre con due bustine e cosa ho fatto? ho messo sul bordo prima di aprirlo ho messo del pennarello colorato e così adesso queste punte sono sul, sul bordeaux. Qui ho addirittura messo due colori. Vedete che sono semplici, semplici, semplici, ma vi assicuro che l'effetto finiti e incollati sono, è veramente carino. Quindi vale la pena provare. Questo semplice video è terminato, questo è una, una cosina in più, se volete provare a farla vi assicuro che rimarrete soddisfatti del risultato e se avete voglia, come fate sempre, mandatemi le foto così, eh, così vedrò come avete utilizzato questi fiori fatti con il riciclo delle bustine del tè. Con questo vi saluto, vi, do, vi mando un bacione e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!